Ci eravamo appena trasferiti a Onululu, facevo la seconda media e quasi tutti i miei nuovi compagni di classe erano tossicomani, sniffatori di colla e teppisti. O almeno, questo scrissi a un mio amico di Los Angeles. Ti devi veramente, una sorta di mantra, lasciar trasportare delle immagini, delle parole con grande calma, con grande respiro interiore, quando si porta dentro, come in questo caso questi dieci giorni sei più ricco di dieci giorni fa, e quindi per me questo è bingo. Questo è un ragazzo che è nato a New York e poi si è trasferito a Los Angeles, poi a 13 anni è andato all'Hawaii, da lì è scoppiata proprio la passione per il surf, ha sezionato tutte le particolarità, capziose anche, che uno non non ci pensa guardando un'onda, e ti spiega proprio come si formano le masse di potenza dell'onda, il riccio quando casca, ed è affascinante il tubo quando esci, quasi asciutto, questo lottare non per gli altri, ma con se stessi, la paura, la forza dell'oceano, le correnti, le difficoltà, la morte, la morte perché tanti sono morti, a quei livelli non puoi improvvisarti, perché l'onda ti fa male, quando c'hai addosso 3-4 metri, metri di acqua ti fa male, gli studi sa che non può farcela, si butta sotto le onde, quando sei in piscina magari stai sotto anche due minuti, okay? quando sei là tutto rivoltato, stare sotto 30 secondi è enorme, mm. è una capacità enorme di, perché il battito di... del cuore di va a 130 senza volerlo, è un straconoscersi, il proprio corpo, le particelle, i propri polmoni, la propria salute, la conoscenza di e tantissime persone, quando non se la sentono, quando non stanno un granché, non escono, Devi essere in perfetta forma, psicofisica. La cosa che mi ha colpito tantissimo, perché parte dalla sua infanzia arriva ai giorni, ma non so, arriverà ai 50 anni, adesso andando avanti lo capirò perché lo stiamo finendo adesso, ma proprio la minuziosità delle sensazioni a 12 anni, 13 anni, la madre, il padre, il fratello, gli amici, quell'altro, la ragazza. I ricordi Secondo me ha tenuto un, un diario perché è impossibile, ha cioè, 66 anni adesso, come fai a ricordarti? Io non mi ricordo. Ed è bellissimo, perché proprio spiega perfino e per seno tutto quanto. È da taluni personaggi alla Dostoevsky fuori del padre, del fratello, della madre, della ragazza con cui stava 16 anni, dell'amico interessante proprio questo, anche proprio antropologicamente parlando